Ciao a tutti. Oggi prepareremo la crostata ricotta mandorle e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la frolla: zucchero, farina di tipo 00, burro, uovo e tuorlo, vanillina, scorza di limone e sale. Per farcire: ricotta, mandorle, zucchero, uova, amaretto di Saronno e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziare la ricetta preparando la frolla, mettere nel boccale lo zucchero e la scorza di limone ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità 10.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 tempo preparare la crema senza lavare il boccale mettere le mandorle e lo zucchero e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la ricotta le uova e l'amaretto di saronno ed azioniamo il bimby per 50 secondi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 Dopo aver steso la frolla, posizionarla su uno stampo per crostate da 26 cm di diametro e ritagliamo i bordi. Bugherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Versare la crema. livellare bene. Mettere la nutella in una sacca posh. Decoriamo effettuando delle strisce. In forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La crostata è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata, ricotta, mandorle e nutella. Grazie e alla prossima ricetta!